Il mio di stamattina va semplicemente a consacrare un sodalizio che da qui a qualche mese nascerà. Abbiamo ripreso di nuovo le redini della macro-regione autonoma, quindi il referendum sarà ben presto promosso. Abbiamo chiesto già per due volte un incontro con De Luca che è latitante pensa a spendere 300.000 euro della regione Campania, quindi come diceva Ciro Silvestri, soldi pubblici, anziché pensare proprio alle esigenze reali della regione Grazie. Ciro Silvestri, segretario generale vicario Fisi pericolo democrazia quando si parla di pericolo democrazia si parla di una cosa veramente seria che tocca a tutti i cittadini beh certo e eh, mai come in questo momento appunto abbiamo visto a rischio la nostra democrazia e non intesa soltanto a livello nazionale a livello italiano credo che sia in discussione proprio il concetto di democrazia perché quando vengono compressi in maniera così plateale eh, il diritto alla libertà al rispetto del corpo anche alla sacralità del corpo è evidente che c'è un problema se, eh, diciamo di di democrazia se non ci sono organismi che si possono contrapporre a queste derive. Quindi oggi più che mai abbiamo la necessità di ragionare di un ruolo diverso dell'uomo, di recuperare la centralità dell'uomo rispetto a tutte le discipline. Grazie. Avvocato Eric Grimaldi, un risultato straordinario, in un momento di grandissima difficoltà prodotta e procurata, però nonostante tutto, una lotta ciclopica è andata bene, come è andata? È andata che purtroppo grazie a un decreto elezioni fatto ad hoc per eh, alcuni partiti che noi abbiamo ben individuato noi abbiamo partecipato solo a, in due regioni su 20 quindi il risultato è stato sicuramente ottimo nelle regioni dove abbiamo partecipato Ma c'è senza... una domanda forte che vorrei ah. che lei precisasse velocemente Quale? Perché nella stessa regione... La stessa regione, Campania 2 hanno ammesso le liste, e eh, Napoli è provincia, cioè significa sì, la nostra città dove io sono nato e sono cresciuto e ho lavorato. E dove siamo forti. E dove siamo fortissimi non siamo stati ammessi, quindi qualcosa qui non torna perché eh, chiaramente il risultato cittadino avrebbe potuto essere... E diciamo... rinondante il pericolo democrazia. Esattamente, qui no, qui beh, il, pericolo, il pericolo democrazia oramai c'è in tutta l'Italia, non è un problema solo legato eh certo. alla nostra città. È un pericolo che noi abbiamo affrontato per due anni e mezzo e stiamo continuando a combattere, però quello che è successo in questi giorni, già con l'approccio del governo Meluni, ci fa capire quante scelte sono state politiche e non sanitarie anche rispetto a delle situazioni che stanno ritornando. Cioè l'obbligo per i sanitari piuttosto che la questione del Green Pass. Allora ecco, le scelte erano politiche e non sanitarie e quindi tante persone in questa situazione dovranno pagare queste scelte che sono state fatte soprattutto in danno dei lavoratori che uh, Ciro Silvestri uh, rappresenta e che noi cerchiamo di tutelare in ogni sfaccettatura. Grazie. Eh, allora, come sta andando questo procedimento? Ho iniziato con un progetto Chilometro Zero uh, per la distribuzione e diffusione dei prodotti della nostra terra uh, sia a livello nazionale che all'estero. Uh, naturalmente Abbiamo iniziato come prova, quindi eravamo soltanto un piccolo gruppo, adesso invece dobbiamo creare veramente unione. Prodotti campani in Inghilterra. No, dobbiamo portare prodotti non soltanto no, della terra, portarmi in portami, Inghilterra in e Bristol. Bristol prodotti uh, della nostra terra, la cosa funzionava, però purtroppo abbiamo, abbiamo bisogno proprio di fondi. E quindi noi siamo, mi sono specializzata in questi ultimi due Sei anni avvocato, proprio, sì, direi. sono avvocata e mi sono specializzata in questi ultimi due anni proprio per, uh, per uh, recepire il più possibile i fondi proprio appropriati per gli imprenditori, per la creazione delle piccole e medie imprese. Quindi dobbiamo creare reti di imprenditori, siamo molto specializzati anche nella innovazione, quindi adesso stiamo sviluppando un motore, e una motore, ci sta lavorando e questo. ci stiamo lavorando e dovrebbe essere approvato. E quindi noi siamo disponibili a creare rete per la diffusione dei prodotti sia alimentari che non. Grazie. Allora, Giancarlo Chiari, un'impresa veramente vulcanica. De, eh, emiciclo, eh, raccontata quella che è stata la nostra storia, lo abbiamo fatto in un luogo veramente. Ah? Eh? Sì, sì, un luogo simbolo. In effetti, questa è la prima nostra diciamo uscita dopo eh, lo storico convegno meridionalista a Montecitorio, che ci ha visto impegnati nel informare in una sede istituzionale la più alta possibile che. Quello che ci è stato insegnato a scuola poi sostanzialmente non corrisponde in realtà. Pertanto basiamo questa nuova revisione storica per poter ottenere un cambiamento importante. Il Mars, che è l'associazione che ha organizzato il convegno, si è trasformata in azione meridionalista, ha ottenuto proprio ieri l'iscrizione al RUNS, registro unico nazionale del terzo settore, nella categoria associazione di promozione sociale e quindi potremmo chiedere il 5 per 1000 a chi chiunque condividerà le nostre finalità. Quindi è un ETS a tutti gli effetti. Grazie Giancarlo.